Chi ama essere competitivo trova nel mondo capitalistico ogni forma di soddisfazione, ha diversi percorsi per essere competitivo, diversi modelli. Chi ama invece essere collaborativo non trova quasi nulla. E quel poco che trova richiede comunque un'adesione valoriale a priori, cioè tu devi sottoscrivere una serie di valori prima. Noi invece pensiamo che è un passo fondamentale verso una maggiore equità sociale sia dare a ciascuno la possibilità di scegliere, non perché pensiamo che una strada sia migliore dell'altra ma semplicemente perché pensiamo che tutte e due le strade debbano avere stessa dignità. Noi abbiamo avviato un percorso, ci siamo imbattuti in, in alcuni ambienti lavorativi che ci sembrano interessanti. Le persone che facevano parte e si dicevano felici. Abbiamo iniziato a capire che cosa le rendesse felici. Abbiamo analizzato quale fosse l'etica condivisa che emergeva da questi luoghi di lavoro, da questi concetti. Abbiamo delineato i punti salienti di ciascuno spazio e abbiamo confrontato questi punti. Emergevano, no? da, da, da, da, da gruppi, da, da persone, da esperienze molto diverse. Abbiamo individuato delle costanti. Queste costanti erano sovrapponibili. Allora siamo arrivati alla prima conclusione. La prima conclusione è: esistono spazi di lavoro condivisi basati su determinati concetti. E le persone che lavorano dentro hanno tratti simili. Abbiamo anche pensato che potesse essere una nuova classe sociale, ma innanzitutto abbiamo studiato come questi gruppi fossero nati. Abbiamo iniziato a cercare di capire eh, come sbagliando in percorsi tra gli allenatori e questi gruppi si siano strutturati. Abbiamo poi iniziato a immaginare se fosse possibile prendere, dal, generare dall'unione di tutte queste esperienze, un modello. è così che abbiamo realizzato il modello multifattore mettendo insieme eh, esperienze diverse e cercando di capire le cose che funzionano di tutti quanti. Allora ci siamo chiesti, ma questa cosa qua poi dopo funzionerà? Sarà replicabile? Possiamo... Eh, pensare che questo modello oltre a descrivere un percorso possa anche aiutare a, a, a iniziarlo da zero l'abbiamo provato abbiamo provato eh, la cosa ha avuto successo abbiamo identificato delle persone abbiamo chiesto volete provarlo ci hanno detto sì, la cosa ha funzionato e allora dopo ci siamo chiesti ma il modello è trasferibile? possiamo prendere questo modello e spostarlo su altre, su altre esperienze? Abbiamo provato, abbiamo chiesto a delle persone, volete provare a farlo voi? Ci hanno detto di sì, ha funzionato. Ecco allora, questa in brevissima sintesi è come abbiamo operato. Non ci siamo immaginati qualcosa a tavolino, non abbiamo provato a eh, delineare da un punto di vista esclusivamente teorico un modello. Noi siamo partiti da dei reali casi concreti. Abbiamo capito che cosa di questi reali casi concreti funzionasse e che cosa no. Abbiamo capito quali fossero i fattori di successo di questi casi concreti e abbiamo cercato semplicemente di mischiarli insieme in un percorso che fosse strutturato, organico e che fosse anche trasferibile e replicabile. L'abbiamo provato, la cosa ha funzionato e poi dopo l'abbiamo applicato. E se abbiamo fatto questo e se continuiamo a farlo è perché... Beh, certo, perché noi singolarmente, per noi stessi, pensiamo che il modello collaborativo sia meglio del modello competitivo, ma noi non abbiamo la pretesa di dire che il modello collaborativo sia in assoluto migliore del modello competitivo. Sei competitivo? Vuoi essere competitivo? Vuoi rimanere competitivo? Benissimo. Per noi non è un problema. Semplicemente noi pensiamo che sia giusto dare possibilità strutturate, funzionanti e con maggiori possibilità di successo anche a persone che vogliono strutturare la propria vita lavorativa su un modello collaborativo. Per questo pensiamo semplicemente che ci debbano essere dei luoghi, degli ambienti, che siano collaborativi. In maniera tale che, se uno vuole essere collaborativo, possa trovare un ambiente idoneo al proprio modo di vivere, al proprio modo di sentire il lavoro. E' per questo che lo facciamo. Se siete collaborativi, All'interno del multifactory trovate un ambiente che fa per voi. Questo è il nostro obiettivo e questa è la ragione per la quale promuoviamo il modello multifactory.